Quarta parte, ehm, eh, come vi ho anticipato, arriveremo in conclusione a capire cosa sono queste OER, Open Educational Resources, ovviamente eh, gergo tipicamente anglosassone, noi diremmo eh, risorse didattiche aperte, io non sono molto mh, favorevole alla traduzione di educative, perché da noi educativo è un po' una... educational mh, è, è meglio eh, mantenere la traduzione didattico, che è più neutro e quindi risorse didattiche aperte, oppure come alcuni dicono, risorse educative aperte, e, e come le licenze Creative Commons diventano funzionali alle Open Educational Resources. Perché? Perché siamo sempre in quest'ambito, quindi ritorno allo schema e ci occupiamo di quest'ultima di quest gamba del, dello schema, ok. quindi chiudiamo la nostra lezione proprio con la parte, questa quarta parte a destra. E la domanda è questa, cioè visto che il diritto d'autore scatta automaticamente, le educational resources nascono closed, cioè sono chiuse da un punto di vista giuridico, cioè perché automaticamente un docente crea la sua presentazione a slide, il suo video didattico, ha un copyright su quell'opera. E se vuole farla diventare open, cosa può fare? Cioè cosa deve fare per farla diventare open? Eh, una delle cose che deve fare è applicare una licenza open, quindi quantomeno dal punto di vista giuridico, cioè, allora l'openness... Ehm, L'openness è un termine, è un concetto ampio che comprende anche questioni di carattere eh, tecnologico, quindi open deve essere open anche, anche dal punto di vista del formato del file e delle piattaforme su cui viene messa a disposizione. Io sono un avvocato, non mi occupo di quell'aspetto, trovate probabilmente dei corsi di gente molto più preparata di me per spiegarvi quali sono i formati adatti e le piattaforme adatte per fare open educational resources, io vi spiego l'aspetto legale, giuridico, cioè qual è il, quali sono le licenze, che rendono open un contenuto didattico. Una licenza d'uso. Innanzitutto, capiamo che cos'è una licenza perché se non capiamo che cos'è una licenza, non usciamo vivi. Licenza nella sua etimologia, come tutti i docenti di materia letteraria avranno già capito, c'è la parola latina licere, quindi autorizzare, dare un permesso, e quindi una licenza d'uso è un documento con cui il titolare dei diritti scusate, che il tutorial dei diritti d'autore allega la sua opera per regolamentarne le modalità di diffusione di utilizzo e per, direi, autorizzarne gli utilizzi, proprio perché la parola licenza già mi fa pensare a qualcosa che dà un'autorizzazione. Questo documento, basandosi sul diritto d'autore e muovendosi quindi entro i suoi confini, da un lato definisce quali usi si possono fare dell'opera, eccola qua, la licenza, no, quali usi si possono fare, quindi quali usi vengono autorizzati, Dall'altro però stabilisce anche le condizioni entro cui si possono fare questi usi. Quindi queste due anime le vedremo, le vedremo sempre in tutte le licenze, sia che siano licenze chiuse o proprietarie, sia che siano licenze open. Tendenzialmente abbiamo una parte di libertà concesse, di, di, di autorizzazioni concesse, e una parte di condizioni imposte. Poi a seconda vedete che prevalga l'uno o prevalga l'altra... Cioè, che prevalga l'aspetto di permesso qua a destra o l'aspetto di divieto, di condizione imposta, allora parlo di licenza proprietaria da un lato, licenza open, cioè proprietaria è la licenza in cui prevalgono. Vedete, la metafora del cartello solitamente è abbastanza efficace, questo è il cartello che trovate all'ingresso di un parco, no? andate in un parco pubblico e vedete che. Ehm, ci sono una serie di divieti, quindi buongiorno e benvenuti nel parco. Il parco è, accesso, è, libero, è di libero accesso al pubblico dalle ore 9 alle ore 17, dopodiché viene chiuso. E ricordatevi che se entrate non potete fare picnic, non potete portare il cane, non potete accendere fuochi, non potete eh, giocare a palla, no? Una serie di divieti per cui, vabbè, ok, sapete che potete entrare, non potete farci molto in questo parco, però fate un giro e, e uscite. A differenza, dall'altra parte, invece, un parco che ha un'ottica un più open vi dirà benvenuti nel parco, il parco è aperto dalle ore 9 alle ore 22 e... Eh, eh, potete giocare a palla, potete raccogliere i fiori potete fare il picnic, potete portare il cane però ricordatevi che comunque non potete accendere fuochi oppure non potete buttare rifiuti no? quindi una serie, un, anche nelle licenze open rimane sempre qualche spiraglio di, eh, di, di, di, di condizioni da rispettare perché se non ci fossero sarebbe, come potete capire, un pubblico dominio cioè, se, non ci, se qua se fosse un, ci fosse scritto fai un po' quel cavolo che vuoi detto vulgarmente, però sarebbe un, un pubblico dominio, cioè sarebbe una, un, un parco che non è, un, non è di nessuno, è un, una commons come si diceva in come dicono gli inglesi, una terra di nessuno in cui tutti possono far pascolare le, eh, il bestiame, no, no invece è un, comunque una situazione di, di qualche condizione da rispettare. E Infatti l'effetto che si ottiene con le creative commons, con le licenze open, ehm, è questo. Ripeto, come ho detto all'inizio, noi parliamo delle Creative Commons perché è la punta dell'iceberg di questo fenomeno, eh? però quello che diciamo per le Creative Commons può valere anche per altre licenze che sono simili, che fanno più o meno quello stesso lavoro. Però ecco, la situazione che si crea è questa. Con le Creative Commons abbiamo un... creiamo delle sfumature di grigio intermedie tra quel bianco e nero di cui abbiamo parlato prima. Prima c'era copyright e tutti i diritti riservati, per poi arrivare alla caduta in pubblico dominio, che è il suo esatto opposto, nessun diritto riservato. E fino alla nascita delle Creative Commons l'unico spazio di azione che avevamo qua in mezzo erano le, eh, le eccezioni al diritto d'autore di cui vi ho fatto vedere due o tre casi prima, no? quelle norme che ci danno dei margini d'azione. E con le Creative Commons invece si creano delle sfumature, non sono davvero 50, questa è una battuta ovviamente, come avrete capito, sono 6 sfumature di Open. Di, al, sei sfumatore di alcuni diritti riservati che è un po' il, il motto delle creative commons ehm, non vi faccio avrei preparato c'è cioè un video online molto bello di creative commons che potete vedere in autonomia cioè si trova su youtube si chiama Diventa Creativo e riassume un po' in 6-7 minuti, minuti il senso delle creative commons. Magari lo vediamo alla fine, però ecco, lo potete anche vedere da soli. Lo potete far vedere ai ragazzi, ad esempio, perché è veramente fatto con una grafica super diciamo, semplice, con, con delle icone molto, molto chiare. Però, ecco, ai nostri fini ci interessa capire come funzionano queste queste licenze Creative Commons e vedete che sono strutturate innanzitutto su quattro clausole base. Cioè ogni, ehm, ogni simbolino, immagino che li abbiate già visti, nel senso non credo che non siate così nuovi, nel senso che se si frequentate i blog, le piattaforme per la didattica già sono integrate quasi sempre alle licenze Creative Commons, eh, e vedete che ogni simbolino rappresenta una condizione, una di quelle condizioni che comparirebbero sul cartello all'ingresso del parco. E, ehm, e sono anche abbastanza intuitive, cioè il simbolino, il lomino rappresenta l'attribution, il fatto che io devo riconoscere all'autore originario la sua, cioè devo menzionarlo, devo riconoscere la sua paternità. Il dollaro barrato è non commercial, cioè io, non, ehm, cioè io utilizzatore posso farne degli usi ma che non siano commerciali, quindi l'autore si è riservato a sé, l'esclusiva sullo sfruttamento commerciale poi abbiamo No Derivatives e Share Alike, queste riguardano l'attività di modifica e di realizzazione di opere derivate cioè, opere derivata vuol dire prendere un'opera e realizzarne qualcosa di diverso farla diventare qualcosa di diverso quindi farne un'opera derivata, che è creativa ma che appunto parte da qualcosa di creato da qualcun altro prima un esempio, prendete queste mie slide qualcuno di voi prende queste mie slide le eh, eh, impasta in modo grafico interessante e le fa diventare un'infografica, aggiunge anche del colore, aggiunge del testo esplicativo e ne fa un'infografica, ne fa un manifesto da esporre durante un convegno quella è un'opera derivata dalle mie slide, quindi lui mi deve comunque citare come attribution e deve rispettare, una, cioè deve rispettare le condizioni che io ho imposto. Se io ho messo il non opere derivate, no derivative works, lui non può fare questa infografica senza chiedermi prima il permesso. Chiaro cioè cosa si intende per non opere derivate. Se l'autore ha messo questo ND vuol dire che non gradisce che la sua opera venga utilizzata come base per fare qualcos'altro. Invece se trovate il share like, condivide lo stesso modo l'autore ha fatto una, cosa, una scelta diversa cioè l'autore vi dà la possibilità di fare un'opera derivata a condizione però che anche l'opera derivata venga rilasciata sulla sotto la stessa licenza e infatti se vedete il simbolino è a forma di freccia, cioè è un po' come se tornassero indietro le libertà in un certo senso no? è, è circolare in senso virtuoso del termine cioè nel senso che l'autore io che ho fatto queste slide concedo questa libertà e infatti vi prometto che queste mie slide sono sotto licenza Creative Commons proprio Attribution Share Alike, quindi è esattamente un esempio, cioè un esempio non teorico ma reale. Quindi chiunque di voi voglia fare un una modificazione delle mie slide eh, lo, lo può fare, ma. Ehm, rispettando questo share alike, cioè rilasciando l'infografica ad esempio, rilasciando il, eh, che ne so, il video divulgativo fatto con sotto le mie slide a sua volta sotto una licenza attribution share alike che è la, quella che io ho scelto e questo permette che le libertà che sono partite da me diciamo vengano poi trasmesse anche agli utilizzatori dell'opera derivata, no? quindi è un effetto a cascata, per cui se uno poi prende l'infografica e vuole farne eh, un video da lì, allora tira fuori a sua volta un'opera derivata e deve a sua volta mettere la, lic la licenza share alike. Questo è il senso delle quattro clausole, dalla combinazione di, questi quattro, di, queste quattro condizioni, di queste quattro clausole base vengono fuori le sei licenze creative commons, che sono queste. E vedete i simbolini sostanzialmente inseriti qua nel, nel, nel, nel bottoncino che trovate poi sotto i siti, sotto i blog. Perché c'è un 6 più 1? Perché questa ve l'ho già spiegata in realtà. Cioè quando abbiamo parlato del pubblico dominio, torno indietro per farvi vedere ma dovreste resta aver, aver chiaro, quando abbiamo parlato del pubblico dominio vi ho detto che uno dei casi di pubblico dominio è questo, il punto C. Quando il titolare dichiara di rinunciare all'esercizio dei suoi diritti. E lo fa attraverso CC0, questo. Cioè il pubblico dominio, diciamo, creato artificialmente per scelta dell'autore o del titolare dei diritti. Una donazione al pubblico dominio viene chiamata, Public Domain Dedication. E questo è molto più forte di una licenza, perché qua davvero l'autore ha rinunciato ai suoi diritti, salvo i diritti morali, perché quelli non si possono, non ci se ne può liberare, l'abbiamo spiegato, però insomma ha liberato tutti gli altri. E, e quindi, arrivo, ho sentito che c'è stata una domanda, ma arrivo, finisco il ragionamento, e, e niente da qua in giù come vedete si scende progressivamente dalla più libera alla più restrittiva, quindi la prima è la più libera, attribution sostanzialmente è un fai quello che vuoi della mia opera, basta che mi citi, e pian piano si aggiungono, vedete, restrizioni, lo share alike, l'esempio che vi ho fatto prima delle mie slide, il no derivatives e poi il non commercial, non commercial aggiunto diciamo gli altri due. Quindi quella più in basso è la più restrittiva, quella più, quella più in alto è invece è la più libera. Prendete confidenza perché queste sono ehm, licenze che vi permettono di... Eh, cioè queste sono licenze che se, trova, se le trovate sulle opere che trovate online, che, che scaricate online, vi permettono maggiore libertà anche in ottica di didattica a distanza. La stessa cosa se voi volete applicare alle vostre opere una licenza Creative Commons. Vi permette... La, questa scelta vi permette di eh, come dire, aumentare il potenziale di riuso della vostra opera. Non vi stanno tutelando di più. Eh? Attenzione, che questo è un equivoco su cui c'è spesso, c'è un equivoco che, di, che si diffonde spesso. Non vi tutelate di più, cioè, mettere una licenza Creative Commons non vi dà una tutela di più, perché la massima tutela è non dire nulla e scrivere copyright, lasciare che la legge scatti automaticamente e di default. Se mettete una licenza open state già liberando parzialmente la vostra opera, però aumentate il suo potenziale di riuso, cioè permettete a molte più persone di riutilizzarla e di fare qualcosa che, vi, che magari vi dà anche maggiore visibilità. Chiudo questa parte con eh, questa slide che riprende non fa altro che riprendere questo mio elenco, come vedete, nello stesso ordine, ehm, però con un effetto grafico decisamente migliore del mio, eh, fatta da, da un autore di infografica molto bravo, qua c'è la licenza come vedete qua a fianco e ehm, qua di fianco sostanzialmente sulla base di, delle licenze, passando a destra, vedete cosa potete fare e cosa non potete fare. Quindi quando trovate un'opera con licenza, arrivo, arrivo, scusate, con licenza Creative Commons potete andare qua di fianco e eh, vedere se queste attività sono fattibili o meno. Mi sembra molto molto chiara questa infografica, quindi, quindi ve la lascio come, come riferimento. Prego, se c'è una domanda...